Sì, grazie Presidente. Allora, eh, innanzitutto ricordiamo che l'area in questione è un'area eh, di competenza della Regione Lazio, non un'area appunto di competenza eh, di Roma Capitale. Un'area che è stata data eh, in concessione chiaramente all'utilizzo per la spiaggia a Roma Capitale tramite un accordo con la Regione Lazio. E ricordiamo che quella è un'area che fu soggetta ad insediamenti abusivi, fu nel senso parlo al passato perché è un'area che è stata bonificata eh, grazie a un intervento eh, sostanziale molto eh, importante da parte di Ama, eh, voluto direttamente dall'assessorato all'ambiente e dall'ufficio speciale Tevere. Ricordiamo che era un'area eh, dove erano presenti all'incirca due eh, o tre insediamenti abusivi, costantemente insediati in quell'area, presenti da eh, circa vent'anni. Questa amministrazione ha messo in campo delle azioni eh, molto eh, sostanziali, come abbiamo detto, tramite AMA per bonificare quell'area. Sono stati all'incirca recuperati 65 eh, camion di eh, rifiuti ingombranti e non, perciò chiaramente un quantitativo molto eh, ingente di eh, rifiuti eh, impattanti, che chiaramente... Eh, diciamo inquinavano l'aria eh, presente ma eh, soprattutto chiaramente non davano decoro in quella zona. È stato fatto appunto eh, questo, questi vari interventi, perché non parliamo di un unico intervento, ma sono stati fatti più interventi, chiaramente è stato anche diciamo, eh, ripulito, eh, oltre che chiaramente tramite camion, ma ripulito anche con mezzi meccanici del servizio giardini l'area lì presente, perciò tutto ciò che era impattante e inquinante è stato asportato. Questo è stato fatto grazie ha uh, un lavoro estremamente complesso e congiunto tra il Dipartimento Ambiente, tra l'Ufficio Speciale Tevere, tra, tra Ama, tra il Servizio Giardini, è un lavoro molto complesso che uh, ha rivisto rivivere quell'area, perciò anzi oggi va fatto un plauso eh, profondo, un plauso eh, veramente eh, scorciante per quanto riguarda il lavoro eh, molto efficace, che AMA ha portato avanti e che l'assessorato dell'ambiente ha portato avanti. Un lavoro che non finirà qui perché ricordiamo che è un progetto iniziale, un progetto che ha avuto un costo molto esiguo rispetto chiaramente agli interventi di bonifica che sono stati fatti ma ricordiamo interventi di bonifica che chiaramente sono stati portati avanti da questa amministrazione perché come si evince anche dalle dichiarazioni di molti cittadini quell'area finalmente eh, oggi sta eh, rivivendo e sta respirando un'area nuova, un'area positiva non un'area eh, inquinata come è stato scritto in questa mozione ma invece un'area di nuova vita un'area chiaramente fresca, che vede un futuro florido e rigoglioso per quell'area. Ricordiamo anche che la Polizia Locale eh, ogni giorno esegue degli appostamenti per eh, controllare appunto, quella zona, io lì stesso ero, ero eh, presente una sera mi sono recato lì una sera per fare delle eh, verifiche nel periodo estivo quando chiaramente tutti erano in ferie e sono stato bloccato direttamente dalla polizia locale. Ecco appunto per farvi capire che i controlli ci sono, sono controlli serrati, sono controlli eh, continuativi e anche tempestivi. Oltre a questo è stato fatto anche un accordo con i carabinieri in congedo per aumentare il presidio su quell'area, perciò insomma questa mozione la trovo un tantino pretestuosa e anche, secondo me, eh, forse poco aggiornata sulle attività che questa amministrazione sta portando avanti. Perciò ci, ehm, siamo costretti insomma, a bocciarla e eh, invitiamo ecco, l'opposizione, se chiaramente ha delle idee per migliorare la fruibilità di quest'area, a proporre delle idee sicuramente più eh, rivoluzionarie e anche più utili alla cittadinanza. Grazie Presidente.